Ciao a tutti. Oggi prepareremo i biscotti tipo gocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono cioccolato bianco, zucchero, burro, farina di tipo 00, amido di mais, uovo e tuorlo, cacao amaro, lievito per dolci, bicarbonato e gocce di cioccolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e il cioccolato bianco e li facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro. Ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 3. Aggiungere l'uovo e il tuorlo. il cacao ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 3 aggiungere la farina l'amido di mais il lievito e un pizzico di bicarbonato ed azioniamo il bimbi per due minuti in modalità spiga aggiungere le gocce di cioccolato ed azioniamo il bimbi per 20 secondi antiorario velocità 1: l'impasto è pronto. Formare un panetto avvolgerlo nella pellicola trasparente e riporre in frigo per un'ora. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto dal frigo. Adesso stendiamolo tra due fogli di carta da forno. Con uno stampo a forma di goccia tagliamo i nostri biscotti. Mettiamo qualche goccia di cioccolato, e posizioniamolo su una teglia rivestita con carta da forno. E continuiamo così per il resto del composto. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 10-12 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare prima di rimuoverli dalla teglia biscotti tipo gocciole grazie e alla prossima ricetta